Willy, come Willy Coyote. sempre Samuel, giusto? ok, non è ancora cambiato Willy è calda la macchina allora, dovete sapere una cosa Willy ha appena speso 1500 euro di turbine e mi ha detto no, io non faccio i bag perché poi ne rompo un'altra allora, Willy questa è la nostra passione a noi piace fare stragi, giusto? a noi piace farsi se sentire, giusto? lo sporco lo spina e poi è andato a qua sicuramente... Papa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pam pa, pa, pa, stavo dicendo la macchina pa, a pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, e i pistolini stanno la Oh! Sono stanco anche eh!